siamo stati chiamati in tempi abbastanza recenti a, a guardare al campo di studio dell'intelligenza artificiale, eh, diciamo così, non solo per il generale interesse che ovviamente negli ultimi anni è emerso intorno al tema, ma per una eh, specifica missione che FBK si è data per i prossimi anni, eh, ossia quella di diventare un luogo dove l'intelligenza artificiale viene eh, sviluppata, viene praticata e, e dove si riflette anche su risvolti, diciamo così, socioculturali eh, di quella che a tutti gli effetti sembra eh, almeno in potenza rappresentare una svolta eh, epocale. E ovviamente noi siamo degli storici e ci accostiamo a questo campo di indagine con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che gli storici hanno a disposizione. E nel prossimo futuro probabilmente cercheremo di dedicare una parte delle nostre iniziative a, eh, per riflettere sulle radici storiche dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo, diciamo così, alle pratiche, ai discorsi che si sono generati intorno al, a questo campo di studio, a questo campo di, eh, di ricerca. Del resto i primi passi dell'intelligenza artificiale e, e forse la sua stessa concettualizzazione rimandano ai primi anni 50 e dunque ha pienamente senso che anche gli storici si interroghino eh, sui processi che hanno, diciamo così, che ne hanno guidato gli sviluppi e, e facendo quello che gli storici fanno in questi casi, quindi storicizzare i fenomeni, eh, decostruire le narrazioni, misurare in qualche misura la, la prospettiva evolutiva, eh, in questo caso degli studi sull'intelligenza artificiale, dando eventualmente centralità anche ehm, ai momentanei arresti, agli insuccessi, ai bivi che eh, questa esperienza tecnologico-scientifica si è trovata eh, ad affrontare. Eh, questo ovviamente perché la storia, eh, insomma dico una banalità, ma non è una, una catena lineare intorno a cui si sviluppano gli eventi, ma, ma procede, in fondo è la parte più interessante della questione, lungo ehm, un terreno che spesso è molto accidentato, in cui le, eh, le retoriche sulla costruzione del futuro in qualche modo devono venire a a patti con realtà molto complesse, con percorsi che non sono sempre prevedibili e, e lineari. E in fondo, la condizione che viviamo in queste settimane, tutti quanti ce lo ricorda in maniera ehm, come dire, tanto plastica quanto, quanto drammatica. Ehm, la storia dei, dei fenomeni, da questo punto di vista, lo dicevo anche prima: è un po' la storia dei discorsi intorno ai fenomeni e questo vale anche per l'intelligenza artificiale, che forse oggi riperdiamo ripercorreremo con, con Simone Natale non tanto nella sua parte diciamo così più strettamente eh, storico scientifica, storico-tecnologica ma in alcuni dei suoi risvolti forse più, più generali che chiamano direttamente in causa ehm, il problema che è un problema sia culturale che filosofico del, del rapporto tra la macchina e l'uomo sostanzialmente e, e della concettualizzazione di questo, uh, di questo rapporto. Uh, ecco, nella nostra piccola comunità scientifica, nella comunità scientifica dell'ISIG, non abbiamo esperti di, di storia della scienza eh, e quindi i referenti per costruire questa, eh, questa riflessione andiamo un po' a cercarli fuori dalla nostra piccola cerchia. Um, e oggi abbiamo il piacere di avere um, con noi uno degli studiosi, diciamo così, più affermati di questo eh, originale campo di, di ricerca e quindi è con piacere che, che do naturalmente il benvenuto a uh, Simone Natale. Eh, il direttore lo ha già accennato in parte, Simone, Senior Lecturer in Communication and Media Studies eh, alla Laughborough University. Ha un curriculum eh, ricchissimo, ora ne recupero in parte alcuni elementi. È stato Research Fellow alla Humboldt Stiftung, ha eh, coperto numerosi incarichi di eh, docente e ricercatore in vari atenei internazionali, dalla Columbia University. Eh, alla Concordia University in Canada, l'Università di Colonia, la Humboldt di Berlino. Eh, I suoi interessi di ricerca comprendono la storia e la teoria dei media, in particolare quelli digitali, si occupa di cultura digitale e di approcci sociali e storici all'intelligenza artificiale. Eh, Simone ha scritto molto e su molti temi, riflettendo in particolare sul rapporto eh, tra media e immaginazione e sui media come costruzioni immaginarie e culturali che contribuiscono a, a raccontare, a dare un senso alle trasformazioni sociali del mondo contemporaneo. Eh, la sua prima monografia, uscita nel 2016 per Pennsylvania State University Press, eh, si è occupata di come il, sopr il soprannaturale sia entrato nel cuore della cultura mediatica contemporanea. e Poi cito solo un altro paio di eh, curatele, una con Nicoletta Leonardi, eh, uscita per, sempre per Pennsylvania State University Press nel 1918, un bel volume dedicato a fotografie e altri media nel XIX secolo, e un più recente volume curato con Diana Pasulca eh, uscito per Oxford University Press eh, dedicato al soprannaturale e ai media digitali. Attualmente sta lavorando a un, una nuova monografia eh, intitolata, se non sbaglio, The Seatful Media, Social Life After the Turing Test, di cui oggi ci racconterà qualcosa e che uscirà eh, a breve, sempre per Oxford University Press. Eh, da quello che ho potuto capire, il libro, il volume, getterà un, un ampio sguardo sulla traiettoria storica che ha portato, diciamo così, alla nascita dell'intelligenza artificiale fino, fino appunto ai tempi nostri, fino ad Alexa eh, o, eh, o Siri. E, insomma, dal nostro punto di vista ovviamente è il miglior interlocutore con cui iniziare a eh, ragionare di intelligenza artificiale in prospettiva storica, e, e per noi è un'occasione doppiamente interessante proprio per questa sua lunga frequentazione con la storia dei media, che rappresenta, come molti di voi sapranno, probabilmente uno degli snodi intorno a cui ehm, ruota il, il progetto collettivo che attualmente è in corso eh, all'ISIG. Direi che io ho parlato, ho parlato a sufficienza, forse fin troppo, è venuta l'ora di cedere la parola ehm, a Simone. Grazie Maurizio, eh, grazie anche a Camilla, a Christophe e a tutti i membri dell'istituto eh, storico italo-germanico eh, per questo invito, eh, che è stato un grande piacere per me accettare. E vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti che si collegano oggi da, da casa, è un po un momento complicato per tutti, io sono, sono a Torino, sono finito da questa parte Dell'Europa durante il lockdown, anch'io sto, come molti di voi, sto lavorando insegnando a distanza dall'Afpro. Comunque apprezzo il fatto che siate venuti anche se in maniera virtuale. dovreste poter vedere la mia, la mia presentazione adesso. Io, io adesso, visto che sono in modalità di presentazione, non vi vedo, quindi se c'è qualche problema ditemelo Camillo, Maurizio, uh, così, così me ne accorgo. Uh, ho già, è già la seconda volta che faccio una presentazione di questo genere, uh, da quando ho iniziato la quarantena. La prima è stata a Montreal e uh, circa due terzi del mio intervento uh, mi si è rotta la sedia e quindi sono, sono rovinato per terra. Uh, e, um, quindi credo che uh, non può che andare meglio questo secondo tentativo uh, e per l'occasione ho preso la, la sedia più uh, solida. Che, che potevo trovare in casa, uh, per, per cercare di evitare eh, queste interruzioni. Ok, um, come punto di partenza, per, uh, considerato il tema che è l'intelligenza artificiale, uh, potrebbe sembrare che il punto di partenza sia, uh, sia un po' sorprendente, che non abbia poco a che fare con, con questo tema. Infatti inizierò la mia, il mio intervento uh, nel, nell'anno uh, 1850, quando uh, la società uh, vittoriana negli Stati Uniti e poi nel Regno Unito e in molti altri paesi uh, del mondo uh, inizia a essere travolta da, da un nuovo fenomeno uh, chiamato spiritismo, un movimento di natura spirituale e religiosa uh, che si basava sull'idea uh, che uh, fosse possibile comunicare con gli spiriti uh, dei morti. Uh, I fenomeni osservati a queste sedute spiritiche erano eh, descritti da molti come sensazionali, si parlava di movimenti di tavoli, eh, rumori, movimenti di oggetti e altre cose eh, che, eh, che molti consideravano eh, di natura appunto eh, spiritica. In questo momento, tanto tan era l'impatto anche a livello proprio mediatico che eh, questo, questo movimento eh, ebbe in quel periodo, che uno dei più grandi scienziati dell'epoca, Michael Faraday, decise nel 1953 di iniziare una propria investigazione su questo fenomeno per capire che, qual, la natura di questi eh, di fenomeni osservati alle sedute spiritiche. Faraday eh, era considerato, infatti, la persona, una delle persone più adatte per occuparsi di questo tema perché era un esperto di elettromagnetismo e molti credevano che le, eh, le, eh, i fenomeni appunto, delle salute spiritiche avessero a che fare con l'elettromagnetismo. Eppure, Paradise, nelle sue ricerche, sviluppò una prospettiva molto differente. Invece di, uh, di uh, lavorare sull'ipotesi che uh, questi, questi strani fenomeni osservati nelle sedute avessero a che fare con forze esterne come l'elettromagnetismo, lavorò su un'ipotesi differente, cioè che avessero in realtà a che fare con la partecipazione e il ruolo delle persone che, eh, che si riunivano per queste sedute. Pada, infatti, concluse nella sua investigazione che i fenomeni osservati durante le sedute spiritiche, questi movimenti dei tavoli ed, altre, ed altri eh, fenomeni, erano prodotti in realtà dai stessi partecipanti che provocavano, a volte consciamente, per, per inganno, ma, ma anche spesso inconsciamente, a causa del loro profondo desiderio di vedere questi eh, fenomeni accadere, i movimenti appunto che, che erano osservati. e quindi Aradai concluse, uh, uh, questa fu il suo, il suo, uh, la sua um, tesi, che l'origine dello spiritismo andasse ricercata non tanto negli spiriti ma piuttosto nei viventi, cioè in noi umani che uh, potremmo andare a una suta spiritica e uh, siamo, uh, siamo uh, in qualche modo spinti a uh, produrre dei fenomeni che, uh, che siamo interessati o che siamo curiosi di vedere. Ora, um, ho, sono partito con uh, questo aneddoto che appunto uh, sembra avere a mia vista poco a che fare con la storia del, del computer, dell'intelligenza artificiale, perché credo che, uh, che uh, il discorso sull'intelligenza artificiale debba, debba uh, fare qualcosa di simile uh, a quello che Faraday fece per lo spiritismo. Faraday uh, spostò l'attenzione dall'idea dall che uh, questi fenomeni avessero una causa esterna, e si concentra invece sul ruolo delle, delle persone nel creare eh, appunto eh, lo spiritismo. Allo stesso modo, mentre eh, più spesso eh, l'intelligenza artificiale è affrontata dal punto di vista di, della macchina, cioè di come vengono creati sistemi informatici sempre più complessi e sofisticati che eh, sono in grado di... Eh, di eh, Effettuare uh, uh, delle, uh, delle, delle azioni, delle, uh, um, del, dei fenomeni che sono considerati di natura intelligente. Io direi che, uh, come Faraday, appunto, spostò l'attenzione verso l'umano, anche noi dovremmo spostare l'attenzione sul ruolo delle, delle persone uh, nel, nel creare anche questi effetti. Um, e infatti, uh, in, nella, nella mia presentazione oggi. Uh, basati sul, sulla mia ricerca nel, nel mio libro, appunto, che uscirà uh, con Oxford University Press uh, l'anno prossimo, uh, cercherò di dimostrare che, uh, che uh, l'intelligenza artificiale, uh, ogni qualvolta è programmata per entrare in comunicazione con esseri umani deve essere uh, compresa non soltanto a partire dal suo funzionamento tecnico, ma anche dalle percezioni e delle reazioni delle persone umane. Che, uh, Lungi dall'essere eh, meno importanti nella creazione degli effetti eh, di, di, di cos'è proprio a livello strutturale l'intelligenza artificiale, corrispondono eh, a, una, a una importante ehm, ehm, parte appunto del, del, di questa tecnologia. E in particolare, mh, il, nel mio libro eh, eh, propongo che eh, il concetto di deception, che in italiano potremmo tradurre. Uh, con, con inganno uh, sia centrale per comprendere sia la storia che il presente di queste tecnologie uh, adesso uh, la, mia, la mia presentazione inizierò con una piccola introduzione sul rapporto tra, tra uh, intelligenza artificiale e comunicazione e poi dopo a, mh, prenderò un approccio storico partendo dall'inizio, dagli inizi proprio delle origini di questo campo per arrivare fino al presente con Alexa, Siri e altri assistenti vocali quindi cominciamo dal, dalla comunicazione intelligenza artificiale, eh, eh, visto che appunto, come anche ha, ha, ha menzionato eh, Maurizio, eh, io sono lo storico dei media, eh, ma è importante vedere come com i media e la comunicazione siano, eh, siano una, un, un elemento fondamentale artificiale fin dall'inizio. Allora, eh, quando parliamo di AI, di artificial intelligence, eh, spesso parliamo di, eh, di programmi e tecnologie molto diverse tra di loro, eh, da tecnologie eh, di robotica industriale um, a tecnologie che ci permettono, per esempio, la, alcuni elementi della ricerca uh, su, su Google, uh, fino ad arrivare per delle a tecnologie che invece, uh, come, come Alex e Siri, che, uh, che uh, simulano uh, la conversazione umana. Um, quando, eh, in questo, eh, nel mio lavoro mi eh, concentro in particolare su quello che potremmo chiamare comunicative AI, eh, che sono ovvero i programmi e interfaccia di intelligenza artificiale che entrano in comunicazione diretta con gli utenti, ad esempio eh, i chatbot o eh, assistenti virtuali come Siri Alexa, o Alexa, molti programmi di customer care cui uno, eh, uno può accedere eh, sui siti di, di molte imprese, ma anche, anche sistemi industriali che includono sistemi di comunicazione, perché non soltanto, cioè, appunto, moltissimi eh, programmi di, eh, di, anche di, di natura molto eh, pragmatica e pratica eh, hanno poi eh, dei elementi di in interazione con il pubblico. In questo senso, em, eh, di recente molti studiosi, eh, tra cui Guzman e Lewis eh, o Gunkel, hanno, eh, hanno ehm, sottolineato una cosa che secondo me è molto giusta, cioè che Uh, che non c'è una distinzione rigida tra interazione e comunicazione nell'informatica normalmente il concetto uh, con cui si è sviluppato uh, la riflessione sul rapporto tra, tra uomo e macchina è quello di interazione ma uh, ogni interazione presuppone anche uh, la costruzione di un, di un processo comunicativo tra, tra, tra, tra l'uomo e macchina come ho, uh, ho detto uh, poco fa uh, la comunicazione è stato un elemento primario dell'intelligenza artificiale fin dalle sue origini. e Infatti eh, anche proprio i primi tentativi di definire questo campo e definire anche cosa vuol dire intelligenza si sono basati sull'idea che, eh, che non, è, non sarebbe possibile sviluppare eh, qualcosa di, eh, di intelligente se non attraverso un, uno dei strumenti informatici che eh, siano in grado di entrare in comunicazione con eh, degli altri degli altri esseri ed è un po' uh, strano in questo senso che nonostante uh, questo quest aspetto fosse uh, chiaro a tantissimi dei pionieri e dei primi ricercatori nel campo in realtà ci sono stati molti pochi tentativi di, uh, di riflettere sul, uh, sulla comunicazione uh, e il, sui rapporti con l'artificial intelligence in un, uh, da un punto di vista che, che non fosse soltanto ingegneristico ma che invece si, uh, si eh, Rapportarsi anche all'aspetto eh, sociale e culturale della comunicazione. Solo di recente eh, abbiamo visto degli, dei, dei tentativi più sistematici in questa direzione, eh, in particolare eh, Andrea Guzman eh, recentemente ha proposto eh, un, un nuovo campo di studi eh, all'interno degli studi sulla comunicazione chiamato Human Machine Communication che si propone di, di applicare le categorie di approcci Uh, di, di communication e media studies uh, all'intelligenza all artificiale e, uh, sono, uh, si tratta di approcci che sono stati sviluppati appunto in, tu, per studiare la comunicazione umana ma che uh, secondo Guzman possono essere adattati per comprendere alcune cose uh, sull'artificial intelligence e in particolare uh, l'implicazione di, di questo approcci è quello di, uh, di vedere i meccanismi di comunicazione innescati dal artificiale anche eh, nel proprio contesto sociale e culturale um, qualcosa che eh, sicuramente alcuni ricercatori eh, hanno fatto già in passato eh, come per esempio una Lucy Sukman o, o Sherry Tarkle e altri però eh, appunto l'idea di Human Machine Communication proposta da Guzman eh, propone di, di farlo in maniera molto più programmatica e, e, e ampia eh, secondo diversi Uh, appunti approcci, prospettive anche disciplinari nel campo della comunicazione. E le implicazioni non sono soltanto per il campo dell'informatica o dell'artificial intelligence, ma anche per il campo della, della comunicazione, per lo studio della comunicazione stessa. Pensiamo per esempio a un concetto uh, fondamentale come quello di medium, uh, che uh, di solito viene, uh, viene uh, definito nel senso più letterale come ciò che sta nel mezzo del processo comunicativo nel mezzo secondo appunto il, la, la, la, il latino per medium eh, ovvero il, il canale della comunicazione eh, che a seconda del, del, della comunicazione può essere appunto eh, il telefono o una, un apparecchio radiofonico eh, che appunto funziona a questo, questa, questa, questa, questo luogo di, di canale di portare la comunicazione con eh, eh, strumenti come per esempio Siri e Alexa, però abbiamo a che fare con delle tecnologie che allo stesso tempo eh, sono dei canali, ma anche dei comunicatori, perché eh, possono entrare in comunicazione appunto con gli utenti e quindi in questo senso eh, l'intelligenza artificiale eh, applicata alla comunicazione eh, richiede anche una, una revisione del, del concetto stesso del, di comunicazione di concetti come quello di, di mezzo di comunicazione di mezzo. E inoltre le implicazioni sono anche importanti per, uh, per quello che, sto, cioè, che, che cerco di fare eh, nel, nel proseguo della mia presentazione, cioè per, per analizzare la storia dell'intelligenza artificiale. Infatti, uh, proprio perché uh, c'è questo stretto rapporto con, con la comunicazione, studiare uh, la storia dell'intelligenza artificiale uh, significa uh, contestualizzarla non soltanto all'interno della storia dell'informatica. E delle computer sciences ma anche all'interno della più ampia storia dei media. E per questo eh, partirò adesso nel, eh, nel mio eh, eh, traiettoria storica eh, prima del, dell'invenzione del, del computer eh, elettronico e digitale, eh, affrontando, cercando di vedere anche come la, la storia dei media possa aiutarci a capire qualcosa di più di, questi, eh, di queste tecnologie. E in particolare Uh, per, per quanto riguarda il mio lavoro uh, è molto importante ricordare lo stretto rapporto che, uh, che i media uh, hanno con, con l'inganno, con la deception e non soltanto uh, dal punto di vista uh, di una deception uh, uh, in casi eccezionali come, o, o malevoli come quando per esempio uh, parliamo di una pubblicità ingannevole o di disinformazione o di fake news uh, c'è un rapporto uh, stretto tra media e reception anche più a livello strutturale e questo ha a che fare con, con quello come i come media vengono uh, costruiti e come, eh, come, e come funziona. I media vengono costruiti infatti per adeguarsi anche ai nostri sensi e al nostro intelletto e, e in qualche modo per sfruttare le caratteristiche fisiologiche e psicologiche di esseri umani in modo da raggiungere determinati effetti estetici o uh, pragmatici. E, eh, adesso... adesso spiegherò meglio di cosa intendo in questo genere. Ma una cosa infatti che eh, spesso eh, dico nelle mie lezioni ai miei studenti in storia dei media è che eh, il, il più importante evento della storia dei media eh, moderni, diciamo da, almeno a partire dall'Ottocento, non è tanto eh, l'invenzione del telegrafo, del telefono, del, del computer, della televisione, di qualsiasi altro eh, mezzo di comunicazione, ma è invece piuttosto l'emergere delle scienze dell'umano, inizialmente la fisiologia, poi la psicologia e anche le scienze sociali più avanti, che eh, furono, secondo me, un evento chiave della storia del, moderna dei media, proprio perché per me, permisero di creare quel, quell'insieme di conoscenze eh, sul, sul, sull'essere umano eh, che poi potevano essere, in cui, appunto, su cui crinali eh, si potessero poi inserire le varie eh, tecnologie mediatiche. E facciamo qualche esempio, eh, per esempio il cinema. Uh, L'invenzione del cinema nel, nella fine dell'Ottocento fu risultato di decenni non soltanto di, uh, di ricerche tecniche e di innovazione tecniche, ma anche di, uh, di uh, decenni di studi sulla percezione umana, uh, per esempio in campi come, uh, come la percezione del movimento. Uh, studi che permisero di, uh, di capire come, uh, a partire da immagini fisse, fosse possibile creare un'illusione un di, uh, di movimento. E, eh, uno dei primi classici della storia del cinema, mh, il fotoplay di Hugo Musterberg, eh, che è pubblicato nel 1916, infatti, eh, mostra come, in qualche modo, il cinema viene costruito, fu costruito a misura, misura dei sensi dell'intelletto umano. Uh, Musterberg non soltanto parla dell'illusione creata, dell'illusione di movimento creata appunto dalla, dalla uh, rapida uh, uh, <coughs> rapida eh, successione di, di immagini fisse, ma anche di come eh, molti altri aspetti, eh, eh, come il montaggio, eh, la creazione dei personaggi, eh, possono, di, che permettono al cinema di essere percepito come un continuum narrativo, eh, si basano su, eh, su determinati eh, elementi eh, della, della psicologia e della fisiologia umana. Un altro esempio sono i media sonori. Eh, sono dei bellissimi libri del storico dei media canadese Jonathan Stern che eh, ha mostrato come eh, i mezzi di riproduzione e di situazione sonora che eh, furono, uh, furono sviluppati uh, nella seconda metà dell'Ottocento uh, furono appunto uh, sviluppati e creati a partire da soli sull'udito umano. In qualche modo uh, i vari inventori e eh, sviluppatori che... Eh, costruirono questi, questi nuovi eh, mezzi di comunicazione eh, studiarono come eh, l'orecchio umano e l'udito eh, funzionavano per fare in modo appunto che questi nuovi eh, strumenti eh, si, eh, eh, potessero essere creati eh, eh, perfettamente per, per eh, poter essere percepiti nel modo voluto eh, da, eh, da, eh, da, da, appunto dal, dagli esseri umani al punto che eh, Alcuni eh, di questi strumenti, come per esempio il fonoautografo di Alexander Graham Bell, incorporarono persino eh, degli elementi anatomici dell'umano. Il fonoautografo che era, era stato sviluppato per eh, passare dal, di, dal, dal suono a eh, delle, delle, um, eh, delle registrazioni eh, um, grafiche eh, um, del, appunto del, delle varie vibrazioni del suono, incorporò nella stessa meccanica proprio di questo, uh, di questo uh, medium, uh, l'orecchio parte del caro di un cadavere, quindi proprio uh, letteralmente appunto uh, uh, svilupparsi in, in, uh, attraverso la forma del, uh, del, del, dell'essere umano. E in questo senso una uh, delle più famose uh, uh, elementi della teoria di, di Marshall McLuhan, importante uh, teorico dei media, uh, Scrisse scritta nel 64 Understanding Media, gli strumenti delle comunità care in italiano, McLuhan eh, propose appunto che i media eh, fossero da considerare delle estensioni dell'uomo. Oggi diremo anche della donna, ma all'epoca eh, McLuhan usò questo termine, o dell'umano direi. Ehm, di solito questa quest idea che i media sono estensioni dell'umano eh, viene interpretata come eh, con il fatto che i media sono come delle protesi, uh, per esempio il telefono può essere una protesi dell'orecchio, il microfono può essere una protesi uh, della voce, quindi sono delle cose che estendono appunto le capacità, i sensi uh, dell'umano. però Un altro modo di interpretare questa, uh, questa quest idea è che invece i media vengono in qualche modo costruiti uh, uh, a somiglianza, Dell'umano, in modo da adattarsi perfettamente appunto, alla fisiologia e alla psicologia eh, del, degli esseri umani. In questo senso, in, appunto, per eh, considerare questo aspetto, eh, questo stretto eh, legame appunto, tra, tra i media e eh, le caratteristiche della, della, della fisiologia e della psicologia umana, io ho, ho proposto il, il termine di, eh, di banal deception, eh, che potremmo tradurlo in italiano come. Uh, inganno banale o inganno normalizzato, uh, proponendo appunto che tutti i media moderni, almeno a partire dal, dal XIX secolo e dall'emergenza della fisiologia e delle scienze dell'umano, utilizzano delle forme uh, per così dire banalizzate di, di inganno che, eh, che aiutano a, a raggiungere determinati, determinati effetti. Um, per esempio, uh, appunto queste, uh, quelle forme uh, banalizzate di, di inganno che permettono al, al cinema di, uh, di uh, strutturarsi uh, sulla base del, della, della, uh, della psicologia e della, uh, della fisiologia umana uh, uh, permettono alle persone che vanno al cinema di, uh, di godere dello spettacolo cinematografico, uh, di provare delle emozioni e di, uh, di uh, uh, interpretare il testo filmico appunto come un continuum narrativo uh, in questo senso uh, Utilizzo il termine banale, banalizzato, perché uh, deception, o inganno in italiano, di solito viene utilizzato in maniera negativa. Ma in realtà uh, l'inganno uh, fa anche parte del nostro quotidiano, come mostrano uh, tantissimi studi appunto nella psicologia, a partire dallo stesso Munsterberg, che ho citato prima come uh, uno dei primi teorici del, del Cina, che è uno, uno, uno psicologo, direttore del, del Dipartimento di Psicologia uh, ad Amsterdam scusate, no, a Columbia University a New York e um, infatti eh, questa, questa forma di intersezione banalizzata eh, in qualche modo è quotidiana e alcuni hanno, hanno anche eh, eh, osservato che, che in qualche modo gli, gli esseri umani sono, eh, sono, sono fatti proprio sono, sono creati per essere, per essere eh, ingannati sono, sono, eh, i nostri sensi sono eh, appunto eh, Uh, perfettamente um, uh, uh, concepiti anche proprio per, per questo. Per uh, spiegare che cosa, cosa intendo con banal deception uh, posso uh, citare cinque caratteristiche. La prima è il suo carattere quotidiano ordinario, uh, al contrario di, uh, della deception che noi possiamo osservare quando uh, per esempio una, una fake news uh, circola uh, su WhatsApp o su, su social media, uh, la banale session è qualcosa che scompare, che fa parte del quotidiano e che scompare uh, nel, nel quotidiano. Inoltre ha una certa funzionalità, funzionalità. ho fatto l'esempio del cinema e del fatto che comunque tutti questi elementi appunto, di illusione del cinema permettono anche di, uh, di uh, uh, godere dello spettacolo cinematografico e quindi questo questa uh, banale deception ha anche un valore per, per l'utente o per lo spettatore. La terza caratteristica è l'inconsapevolezza. Di solito appunto uh, questa banale deception non viene considerata come tale, non viene uh, affrontata o, uh, o descritta come, come deception, ma viene invece data per, per scontata. La quarta caratteristica è, utilizzando un termine uh, della, uh, della teoria dei media, eh, la, sua, la sua bassa de definizione, ehm, ovvero il fatto che la Battle Exception stimola la partecipazione di utenti e spettatori, che quindi non sono da considerare passivi o ingenui, ma che invece approfittano in, in maniera anche attiva della propria capacità di essere ingannati. Eh, in questo senso, se vogliamo usare un termine di, di McLuhan. La Ball exception sarebbe un medium freddo, appunto, perché lascia spazio per la partecipazione di, di, uh, di utenti e di spettatori. E insieme la programmabilità, che è molto importante anche per quanto riguarda i mezzi informatici, cioè il fatto che questi elementi di Ball possono essere anticipati e, e fino a un certo punto anche programmati da sviluppatori e uh, designer. E dopo questo. Dopo questo breve scursus nella storia dei media prima del, del computer, passiamo al, all'oggetto vero e proprio, ovvio, ovvero l'intelligenza artificiale. Vediamo come eh, questo concetto di ball deception eh, può essere utile per capire alcuni elementi eh, di questo, di questo eh, campo di studio. Partiamo da uno dei, eh, dei testi fondativi televisione artificiale, ovvero eh, il paper pubblicato da Turing nel 1950 in cui eh, il, grande, il grande pioniere del, dell'informatica britannico eh, propone quello che adesso viene conosciuto come il test di Turing, all'epoca eh, la, la chiamava limitation game. Eh, in pratica questo, questo, questo testo, questo paper di Turing del 1950 eh, comincia con Turing che si chiede la domanda eh, le macchine possono pensare, e però, in, man in maniera abbastanza eh, curiosa, al eh, dopo di vista retorico, subito dopo aver posto questa domanda, eh, in pratica la, eh, la liquida come qualcosa di eh, impossibile da, da rispondere. Dice eh, non ha senso in realtà porsi, porsi questa domanda perché eh, non saremmo capaci di trovare un accordo su cosa significa eh, pensare. E quindi lui propone un'alternativa. A, a questa domanda l'alternativa è quello che viene chiamato test touring cioè un esperimento pratico in cui abbiamo una, una persona rappresentata qui da C che entra in comunicazione attraverso una telescrivente eh, all'epoca appunto una telescrivente oggi sarebbe attraverso magari una chat con eh, una, un altro utente che però non, non può vedere quindi non, di cui non conosce l'identità che può essere a volte un computer a volte un'altra una, un, un persona e eh, C, quindi l'interlocutore, deve, eh, sulla base della conversazione che intrattiene, eh, deve decidere se sta parlando con un computer oppure con una persona. E ehm, se eh, il computer se, se, se, se si, si ingannerà, quindi se eh, crederà di, di parlare con una persona quando in realtà parla con un computer, e se questo eh, sarà fatto in una maniera statisticamente rilevante, eh, il computer avrà, avrà passato il test di Turing, perché sarà in grado appunto di, uh, di uh, passare per umano uh, in, in, questo, in questo test. Il test uh, di Turing è uno dei, uh, dei, dei proposte teoriche più, più famose, L artificiale, eh, il suo paper originario uh, fu, è uno dei, dei testi ancora adesso più, più citati uh, in questo campo. Tra, i, tra, le, grandi, tra le molte implicazioni. Uh, C'è l'idea appunto di definizione di intelligenza, l'enfasi sul comportamento verbale che Turing diede, ma anche il fatto che uh, il test di Turing permise a molti uh, studiosi, molti informatici di avere un approccio anche operativo, un obiettivo pratico che era quello di passare a uh, questo test. Un'altra un importante implicazione, però, che uh, viene spesso, meno spesso sottolineata, è legata al ruolo dell'inganno in, in questo test. Cioè il fatto che il computer vince questo passa al testi di Turing quando riesce a ingannare eh, l'interrogatore umano. Il che suggerisce, e in, in un testo così fondamentale e così, così di, eh, proprio delle origini di, di questo campo, che l'intelligenza artificiale ha a che fare con la nostra percezione che questa percezione può venire manipolata attraverso pratiche ingannevoli. Ed è in questo senso che eh, Turing eh, in qualche modo... Uh, nel 1950, quindi all'inizio dell'era dell'informatica, fece eh, per, per l'intelligenza artificiale qualcosa di simile a quello che Faraday fece uh, per lo spiritismo. Come Faraday uh, spostò l'attenzione da cose esterne a invece la, il contributo, la partecipazione degli, degli umani delle persone, anche Turing uh, fa qualcosa di simile per, per uh, l'intelligenza delle macchine. E infatti, se vediamo questo diagramma del, del test di Turing osserviamo che abbiamo tre uh, partecipanti nel test, e due di questi sono umani, ed è chiaro che uh, di conseguenza il risultato del test dipenderà non soltanto da come è programmato uh, il computer A, ah, ma anche uh, da, da come sono, da come si comportano B e C, uh, il che significa anche dalle loro conoscenze premesse, se sanno qualcosa di informatica o no, per esempio e eh, dalle loro, magari dai loro pregiudizi, da molti altri aspe aspetti che avranno un, un risultato appunto per un, un effetto sul, sui risultati del test. Però a livello appunto del rapporto tra, tra inganno e, ehm, e eh, intelligenza artificiale, eh, il test di Turing appunto al, ha sicuramente il, eh, il merito di, di, di introdurre questo aspetto. Nella, nella discussione eh, così, così presto però anche dei, dei limiti e in particolare il fatto che quello che il Turing propone è una, una scelta rigida, binaria eh, chi eh, appunto, eh, entra in comunicazione con, con, eh, con il computer deve scegliere se, eh, se questo ci, eh, se gli sembra eh, o le sembra umano oppure eh, le sembra una macchina mentre invece nella nostra esperienza quotidiana rapporto con, con queste tecnologie con, con i computer, eh, vediamo che, eh, che questo, questa scelta molto raramente viene fatta. Eh, è vero che ci sono a volte delle magari eh, delle chatbots in su Twitter, no? dei bot che possono che possono appunto pretendere di essere, di essere umani, eh, anche se in realtà sono dei programmi informatici, ma eh, la maggior parte delle nostre, delle nostre eh, interazioni con i computer non ci ci richiedono di, di scegliere appunto se stiamo intrattenendoci con, con umani o uh, computer e in questo senso eh, forse ehm, può essere utile eh, vedere un altro episodio della storia di del artificiale eh, che, che invece eh, apre su un, su un modo più, uh, più, più complesso di, con, di considerare il problema dell'inganno uh, in, in questo campo uh, simile appunto a, a quello che ho che ho sviluppato prima come Banal Deception, ovvero la, la creazione della prima chatbot ehm, della storia eh, dal, dall'informatico Joseph Weizenbaum Beizen, del MIT a Boston. Eh, questa prima chatbot, eh, chatbot, è un programma informatico eh, che è programmato per effettuare delle conversazioni su base testuale, tipo in una chat, con, con esseri umani, ma anche potenzialmente con altre macchine, questa prima uh, chatbot era chiamata Eliza e um, Eliza uh, si basava su, uh, su un'idea uh, molto interessante di Weizenbaum, uh, era negli eh, anni 60, quindi molto presto nella storia del, dell'informatica, a livello tecnico le cose che erano possibili all'epoca, uh, sia per un problema di, di, uh, di, di potenza del, dei, dei, dei calcolatori, ma anche uh, per, per sviluppo di diversi mezzi di software, erano, uh, erano abbastanza limitati le, le, le possibilità. Però Weitzbaum ebbe un'idea che, uh, che rese appunto il suo, il suo lavoro molto uh, più, uh, più efficace di quello che potesse, poter, si pensava potesse essere. Ovvero, Weitzbaum capì che uh, quando, quando eh, entriamo in conversazione con qualcuno eh, non è soltanto, il problema non è la credibilità di, questa, di questo, eh, del, nostro, del nostro partner di conversazione non si basa soltanto su quello che eh, l'interlocutore eh, dice, sulle parole ma anche sul, sul contesto sociale per esempio sul, sull'identità che noi attribuiamo a, al, nostro, eh, al nostro interlocutore. Allora, l'idea di Uh, di uh, programmare Eliza per uh, pretendere di essere uno psicoterapista uh, di, um, uh, di uh, scuola rogeriana, che era una scuola che basava uh, su, sull'idea di, di aggiungere molto poco uh, a quello che dice il paziente nel, durante la, le sue di, di terapia, quindi lasciare che il paziente uh, parlasse liberamente. In questo modo Weissemon uh, costruì appunto una chatbot che aggiungeva pochissimo alla conversazione e però comunque essendo interpretata come una, una, una, una psicoterapista poteva comunque essere, eh, essere ehm, relativamente eh, convincente. Per esempio, eh, se eh, un utente eh, nominava la parola madre, parlava di sulla, sulla madre, eh, la chat avrebbe chiesto parlami ancora della mia famiglia, non aggiungendo nulla alla, alla conversazione, però in qualche modo eh, permettendo di, di, di, di eh, continuare l'interazione su questo questo framing interpretativo appunto dell'idea della, dell della, della società di psicoterapia. Quando eh, Weizenbaum eh, eh, costruì questa, questa chatbot, cre creò questa chatbot, eh, fece una, una, una previsione, eh, la previsione è che Lisa avrebbe ingannato alcuni utenti ma soltanto inizialmente, soltanto temporaneamente. Infatti eh, Weizenbaum pensava che una volta che un particolare programma informatico viene smascherato, ovvero che il suo funzionamento viene spiegato in maniera sufficientemente chiara, la sua magia si risolve. E in questo va a dimostrare di avere un'idea un di base simile a quella di Turing, appunto dove c'è in qualche modo l'utente o viene ingannato, eh, per esempio pensando appunto che, che, che è il, il computer umano, oppure non viene ingannato e capisce il trucco. E quindi eh, in maniera appunto... Eh, eh, nel momento in cui eh, l'utente eh, viene, viene a capire come funziona eh, la chatbot, que, questo, questa deception, questo inganno, non ha, non ha più luogo. Le esperienze eh, concrete con questo strumento, però, dimostrarono a Weizsbaum e altri come questo eh, non fosse il caso. Un famoso aneddoto che Weizsbaum racconta anni dopo, Uh, su, su questo e quello della sua segretaria, che era una persona che aveva seguito l'invenzione di, di Elisa in maniera diretta, quindi sapeva benissimo come Elisa funzionava, sapeva benissimo che Elisa non era una vera persona. Eppure Weizmann raccontò che, uh, che quando la segretaria uh, si mise a parlare con, con Eliza uh, sul suo terminale, chiese a Weizmann di uscire perché voleva parlare di cose personali con Elisa. E questo in qualche modo uh, gli suggerì qualcosa che, che poi uh, Sherry Tarkle uh, chiamò uh, l'Elisa Effect, cioè il fatto che tendiamo a volte di, uh, a facilitare a, uh, il compito della macchina, di fare in modo per esempio che Eliza, ma anche altri mezzi informatici, ci, ci risponda, che funzioni bene anche se sappiamo che è solamente un programma, perché in qualche modo uh, riceviamo dei, dei benefici emotivi o o uh, anche soltanto di divertimento um, nel, nel, nell'intrattenere una conversazione con, con, con questi mezzi. E quindi cerchiamo di, di, non mettere, di non fare delle domande o uh, uh, dare degli input che uh, possano mettere in difficoltà il, uh, il mezzo, uh, così che, che poi l'illusione si um, uh, cade. E Quindi qua stiamo parlando di, di una deception molto diversa, appunto se ricordiamo le varie caratteristiche, no? Una, una cosa che non viene trattata come adesempio o come tale e che ha anche un certo valore per, per, uh, per l'utente perché permette appunto all'utente di, uh, di, uh, di uh, ricevere dei benefici del, uh, emotivi, emozionali, eccetera da, da questa uh, interazione. Ora, uh, vediamo come questo uh, um, ha a che fare anche con il funzionamento di Uh, di, di mezzi che sono invece di uh, in uso contemporaneo, come per esempio gli assistenti vocali come Siri e Alexa. Uh, beh, intanto um, interessante um, cosa è che uh, anche gli stessi assistenti vocali, o meglio i programmatori che li hanno creati, uh, in qualche modo sanno del, del, del fatto di quanto è l'AISA, di, di quanto questa, questa chatbot la piaccia della storia um, uh, uh, abbia a che fare anche con, con il loro funzionamento. Infatti, ho provato a chiedere a Siri, alla versione di Siri che c'è sul mio uh, telefono, uh, se conosceva Eliza. E uh, Siri mi ha risposto: Eliza è una buona amica, era una, una, una psichiatra brillante, ma adesso è, uh, è in pensione. E infatti, uh, qualcosa di simile a quello che Sherry Tark e Weizmann stesso osservarono nelle interazioni delle, delle, delle persone con Eliza, eh, succede anche oggi nelle interazioni con, eh, con mezzi come Alexa, prodotta da Amazon e Siri, che sono mezzi appunto per, per ehm, eh, intrattenere conversazioni, molto spesso con l'obiettivo di, di fare delle cose anche pratiche, per esempio si può chiedere a Siri e Alexa di accendere la luce o di, eh, o di ehm, ascoltare una, una determinata canzone, di accendere la radio, eccetera, eccetera. Vediamo che um, questi strumenti, e eh, questo è dimostrato in tantissime ricerche eh, sul, appunto, eh, che, hanno, che hanno affrontato appunto, il, il, come le persone utilizzano l'ExaSiri, eh, gli utenti mostrano in ogni momento di comprendere in maniera molto chiara la distinzione tra umano e macchina, cioè non, non è che vengono ingannati eh, in maniera simile a quelle del Turing test. Eh, credendo appunto di, uh, di avere a che fare con, con un, un essere umano. Eppure, nonostante eh, eh, appunto comprendano queste distinzioni, allo stesso tempo adottano componenti sociali quando dialogano con queste tecnologie. Um, e e, e questa appunto è una cosa che eh, sembra contraddittoria, però no, soltanto perché magari abbiamo una... una uh, Diamo una definizione all'idea di, di inganno che eh, è più binaria, è più rigida, mentre invece se, eh, se eh, accettiamo il fatto che ci sono dei modi con più nuance appunto, di, eh, di essere ingannati da, dalla tecnologia, eh, possiamo capire come, come questo, questa, questa non è una contraddizione, ma ehm, è qualcosa che, che ha a che fare in generale con, con i nostri rapporti con i mezzi di comunicazione. Tra i modi in cui eh, questa mal questa reception, questa male reception eh, eh, emerge nei senti vocali, eh, vediamo per esempio la voce sintetica um che è umanizzata. Eh, anche lì non, è, non si tratta naturalmente di, eh, di fingere, di far, di, di, di far credere al, all'utente che, che sia un, un vero essere umano, e non un, un, un mezzo eh, tecnico, ma si tratta più che altro di, ehm, di dare una, una, una voce che... Ehm, che più familiare, quindi, uh, rendendo quindi più facile anche all'utente di, um, uh, di, di utilizzare uh, Siri o Alexa e di integrarlo nel proprio quotidiano, nel proprio uh, nella, nella anche, uh, ambiente domestico. Un altro aspetto, per esempio, è il fatto del genere. Uh, molto spesso uh, i, uh, questi, uh, questi mezzi vengono uh, assegnati di default un genere femminile. Uh, sulla base di, uh, di studi anche che sono stati fatti da queste, uh, da queste compagnie secondo cui sono studi che sono assolutamente um, uh, discutibili ma uh, loro uh, credono che questo permetta uh, alle, alla tecnologie di essere, di essere più rassicuranti con una voce media che non una voce, una voce maschile quindi ancora cercando di, di manipolare appunto determinati reazioni del, del, degli utenti uh, attraverso la selezione di un genere. Il nome stesso che viene dato, un nome come Alexa per esempio, che, che è chiaramente umanizzato. O anche la caratterizzazione, questi strumenti hanno, uh, se uno prova un po' a usarli, si vede come, uh, come il, sono, sono un po' diversi. Per esempio, Alexa um, è caratterizzata molto più chiaramente come una specie di, uh, di uh, non soltanto in assieme, ma proprio un vero e proprio servitore. Uh. Mentre invece Siri ha degli aspetti più di ironia che. Che, che hanno a che fare anche con la, um, la rappresentazione generale del marketing di, di Apple, di questa idea della creatività, eccetera. Quindi molto, molto più spesso uh, che con Alexa uh, delle risposte di Siri appunto vengono utilizzate l'ironia per, per rispondere. Anche questo è una cosa che, uh, che facilita appunto un'interazione, un, un, un rapportarsi appunto di tipo sociale con questi, uh, con questi mezzi. E, eh, cioè per, per, per, eh, in, eh, come sommario appunto eh, questa, questa eh, deception questo quest inganno creato da Rex è banalizzato, è banal perché appunto l'obiettivo non è di far credere che gli utenti che, siano, eh, che, che questi strumenti siano umani ma piuttosto di creare una sorta di senso di continuità nella relazione con il senso vocale aiutandoci a ehm, integrarlo quindi nel vivere quotidiano e nell'ambiente domestico In conclusione, e eh, arriverò presto alla fine, um, nel mio breve excursus uh, nella storia del diritto artificiale ho uh, cercato di mostrare come uh, lunga parte di, di questo, una larga parte di questa storia possono essere uh, uh, vista appunto, uh, dal punto di vista del, del rapporto con, con l'inganno, con la deception e, e in particolare con questa forma uh, banalizzata di deception di cui ho, ho parlato. E eh, alcune delle implicazioni di questa di questo, ehm, scoperta è che eh, dobbiamo porci urgentemente delle domande che sono diverse dalle domande che, eh, che molti si pongono sull'intelligenza sul, sul artificiale. Eh, il problema non è tanto eh, l'idea dell'invasione di robot o, del, o, o, o se appunto, questi strumenti possano raggiungere delle forme di coscienza artificiale, ma quanto... Ehm, queste forme di, uh, di inganno uh, si, uh, uh, facciano, faccio, facciano in modo che, uh, che questi strumenti entrino in maniera, uh, in maniera um, molto profonda, appunto, nella vita, nella vita quotidiana, cambiando anche proprio la nostra vita sociale. Facendo qualche esempio di come, uh, di come questo è. Um, Importanti, di come queste, eh, questo può essere importante per cambiare appunto la, il, il nostro modo di intendere stesso della, della socialità. Eh, beh, un, un, primo, un primo motivo per cui è urgente appunto eh, usare questo, questo punto di, di, di vista è che eh, gli stessi eh, meccanismi appunto, che, eh, che eh, permettono di, di questa forma banalizzata di, di inganno possono essere anche utilizzati per, per forme invece più malevole di inganno. Per esempio eh, i meccanismi di empatia che, ehm, che vengono costruiti con, attraverso eh, la, la, la simulazione di socialità di un assente vocale possono essere utilizzati eh, potenzialmente come, come forma di pubblicità ehm, eh, o anche di propaganda politica, creando appunto questi, eh, questi, questi, questi meccanismi di, di empatia che si possono appunto prevedere e favorire con una, una programmazione um, uh, uh, in un certo modo. Un altro um, potenziale uh, risultato di questo è che l'abitudine appunto a questa, a questa uh, uh, simulata socialità nel quotidiano può anche influenzare le nostre percezioni robot e computer come attori sociali e in questo una delle previsioni che Turing fece nel suo famoso paper del 1950 era proprio che uh, lui uh, era, era, più, era più reticente a fare uh, previsioni su uh, quando uh, le macchine avessero, avrebbero um, uh, passato Turing, però fece la previsione che nel giro di 50 anni uh, sarebbe stato uh, più facile parlare del di macchine pensanti senza essere contraddetti. Quindi Turing anche all'epoca aveva una chiara idea di come anche proprio le nostre eh, relazioni culturali e eh, eh, eh, come il proprio modo in cui percepiamo questi mezzi possa cambiare nel tempo. E ci sono dei studi anche che mostrano quello. Per esempio Sherry Turkle ha fatto le ricerche negli anni, anni 70 che mostravano come la gente fosse eh, molto spaventata e molto negativa riguardo alla possibilità di, di avere del, dei, dei chatbot, quindi del, dei programmi che eh, fanno da psicoterapisti, eh, mentre invece eh, lei fece delle, delle, delle ricerche eh, più avanti, negli anni 90, e eh, mostrò come questa idea fosse considerata molto meno... Uh, negativamente dalle persone molte persone dicevano ma se questo può essere utile per, per delle persone per dei pazienti perché non, non utilizzare in questo modo la tecnologia quindi che mostra come appunto i nostri, i nostri, uh, uh, le nostre idee sull'intelligenza artificiale ma anche proprio le nostre idee sulle distinzioni tra quello che è tra l'umano e la macchina cambiano nel tempo inoltre Uh, questa, queste forme appunto di, uh, di società simulata possono anche influenzare i modi in cui interagiamo con altri esseri umani uh, ad esempio il fatto di, di avere magari di rapportarci molto spesso con operatori di call center uh, di, con programmi che simulano operatori di call center può, uh, può anche um, uh, avere un'influenza su come, utili, come, come ci comportiamo in chiamate con operatori umani in futuro o per esempio riguardo lo stereotipo di genere, ho, ho, ho citato uh, brevemente il fatto che, uh, che molti di questi di vocali sono uh, genderizzati al femminile, ma allo stesso tempo sono uh, molto spesso presentati come nelle specie di, di servitori e, e infatti alcuni studiosi hanno, hanno, uh, si sono appunto, hanno um, uh, teorizzato il fatto che Uh, che questo può, può creare può, può rafforzare alcune rappresentazioni sociali uh, di genere insomma um, per chiudere uh, ed è, è per questo è per l'importanza di, di, di considerare questi aspetti che uh, ho, ho iniziato la mia presentazione con, con il, uh, il caso appunto di, di um, uh, Faraday e del suo, uh, del suo investigazione spiritismo perché credo che eh, nello studio dell'intelligenza artificiale dobbiamo fare qualcosa di simile a quello che Faraday fece eh, con lo spirito. Dobbiamo lasciare stare, un, oppure comunque mettere da parte l'elemento uh, di esterne esterne, così concentrarsi invece di più su, uh, sulla nostra partecipazione, anche su come noi in qualche modo contribuiamo noi stessi a creare eh, quello che chiamiamo l'intelligenza artificiale. E eh, Stavo proprio pensando a Faraday eh, qualche giorno fa, quando, eh, mentre preparavo questa presentazione, eh, quando ho preso in mano il mio telefono e, e chiesi a Siri, Hey Siri, do you believe in spirits? Eh, ovvero, Siri, ma tu credi negli spiriti? E a questa domanda Siri mi ha risposto in maniera piuttosto stigmatica I don't believe that they have beliefs. Io non credo di avere credenza. Grazie mille per l'attenzione.